Ciao, allora benvenuto nel video dei top del mese di ottobre, il primo top di questo mese è questo fondotinta della bottega verde, si chiama fondotinta no transfer, tenuta perfetta con estratto di orchidea e vitamina E, io avevo un 10 ml di campione e credo di avere lo swatch. Allora, questo fondotinta io sono rimasta un po' indecisa su come parlarvene, perché è un fondotinta cremoso, ha una texture molto molto morbida che si stende bene sul viso e si sfuma molto bene. Io uso la spugnetta, il pennello oppure le mani se ho fretta e con tutti e tre i metodi è molto valido. Unica cosa, eh, tende a lucidarmi la zona T dopo un paio di ore, ma prima di... Questo devo premettere che una volta steso sul viso si asciuga molto velocemente, questo sì, però sulla mia pelle mista come ho detto tende a lucidarmela, anche se io applico la cipria sempre, soprattutto la zona T tende a lucidarmela ogni 2-3 ore, però è un fondotinta che mi piace come si applica, mi piace come si fissa, e mi piace la coprenza perché è una coprenza medio-alta quindi a me piace peccato perché è molto corposo quindi sicuramente un fondotinta invernale, non estivo ma se non avete la pelle talmente molto molto grassa, io vi consiglio per l'inverno di fissato con la cipria perché no, c'è di meglio e potrei provarli, però per adesso non mi dispiace il secondo top è questa crema della La Roche Posay si chiama Chica Bon Bomb. B5 dice di essere una crema eh, riparatrice della pelle stavo leggendo è senza parabeni con pantenolo agenti antibatterici insomma è una crema riparatrice calmante per eh, anche la pelle sensibile ne avevo due campioni Telefono. io non lo so se è un caso ma poco dopo che mi sono arrivati questi due campioni mi sono scottata due dita nel forno, quindi quale momento migliore per provarla? Ok, allora devo dire che mi è piaciuta tanto perché ha fatto egregiamente il suo lavoro. Non entro nel dettaglio della scottatura, ma comunque applicandola più volte al giorno, teneva idratata la pelle e alleviava quel senso di caldo quando ci sono le scottature. Se l'avete provato, lo sapete che si sente. Ehm, ha favorito il processo di rigenerazione della pelle quindi tenendola idratata eh, si evitava che si formasse troppo presto le vesciche Ok, ho finito qui oltretutto trovo che secondo me è una di quelle creme valide anche da tenere sempre a portata di mano perché va bene per le irritazioni, per le scottature, per riparare la pelle perché no per quando facevo la ceretta Oppure anche, per esempio, io con la stagione estiva eh, primavera che ho sempre le allergie che mi soffio talmente tanto il naso, che la sera sono cotta e applico sempre una crema bella ristrutturante. Che adesso sto usando È una, ad esempio, che non mi piace più di tanto, e penso che quando l'ho finita, prenderò questa da tenere sempre nell'armadietto pronta all'uso. Perché le scottature anche col sole, le punture, gli arrossamenti tutto. Andiamo avanti. E quindi, questa mi è piaciuta davvero tanto e ve la consiglio. L Ultimo prodotto per questo mese è questo blush della Neve Cosmetics. E lui è daily. Altro blush della Neve Cosmetics che finalmente ho trovato e che mi piace. Questo ve lo mostro. Questo era nella mini Italia e anche questo ho completamente finito. Mi piace. Sembra un colore scuro da vederlo e dal barattolo, però alla fine ha un colore per me perfetto per la primavera-estate quando iniziamo a prendere un po' più di colore. Se lo applicassi adesso ad esempio è un po' troppo. Però applicato poco per volta, si sfuma bene, è bello opaco, lo trovo che fa un effetto naturale per l'estate quando siamo un po' più abbronzate, non è troppo scuro, sulla mia pelle mista come sempre non dura tutto il giorno ma comunque non fa macchie, non va in giro, lo si può tranquillamente durante il giorno riapplicare o stratificare è modulabile, non c'è problema, quindi anche questo ne ho trovato uno per l'inverno e questo per l'estate, quindi direi che sono a posto con i blush della TV Cosmetics. Allora, questi erano tutti i top del mese di ottobre, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io come sempre spero di sia stato utile e se vi è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanella così verrai avvisato quando carico un nuovo video e basta! Alla prossima, ciao!